Amici di Politicamente Scorretto, siamo qui nella giornata conclusiva della manifestazione con Andrea Gambetta, produttore del film Pasolini, una cronologia di un delitto politico. Allora, di questo film qua, come è nata l'idea di farlo? Beh, c'è stato sicuramente il centenario di quest'anno, che è stata un'occasione per in qualche modo sottolineare l'importanza di un intellettuale come Pasolini. Eh, e, e poi anche questa, questa collaborazione che. Abbiamo attivato con un autore come Andrea Speranzoni che aveva fatto appunto il libro Pasolini, un delitto politico e quindi su un omicidio politico si intitola il libro e quindi un po' con Paolo Fiorangelini in regista abbiamo deciso un po' di intraprendere questa, questa quest avventura cercando di dare non l'ennesimo film generalista su Pasolini, pur nell'importanza appunto che è un, un cineasta intellettuale, scrittore, poeta come lui ha avuto nella nostra cultura, ma cercare di dare una sorta di visione generale da più punti di vista di un, un delitto come com storico come è stato il suo ok sul del libro di speranzoni qual è stato l'aspetto che più di tutti avete voluto mantenere anche nel film ma Speranzoni ha fatto un libro, un saggio, molto complesso e quindi come sempre la sceneggiatura, il canovaccio del documentario ha avuto oltre, credo che siamo arrivati alla decima versione. Come sempre, il cinema del reale, il cinema del documentario, non è mai così pedissequamente legato alla propria sceneggiatura, perché eh, molte delle dell elaborazioni che tu fai nel, durante la lavorazione arriva proprio dal feedback che, che, che, che raccogli dai vari testimoni. Quindi partendo da quel canovaccio fondamentale è stato però importante eh, capire anche è stato importante per sollecitare i vari testimoni che abbiamo coinvolto ma al, al tempo stesso anche quello ha creato poi nella fase di montaggio una, una, una struttura filmica che è appunto questa della versione finale presentata di circa due ore. E Che obiettivi è che volete raggiungere? Che aspettative vi siete fatti da, per questo film? Beh, Sicuramente il nome di Pasolini e soprattutto del suo delitto eh, già dal, dal primo annuncio del telegiornale del giorno appunto in cui avvenne l'omicidio ha, ha avuto questa, questa sorta di pregiudizio legato all'omosessualità di Pasolini che non aveva mai nascosto e che se è un tema ancora oggi molto forte il tema del genere, ma eh, se pensiamo a, a quegli anni insomma, era, è, è sicuramente una, una, è stato un precursore di, di, uno, di un uomo che diceva da subito e sempre quello che pensava del mondo, delle cose compresa la propria sessualità quindi sicuramente questo è stato una, un aspetto eh, che eh, credo questo racconti bene il film Man mano, facendo, facendo nello sviluppo delle, delle due ore della narrazione, si capisce che è stata in qualche modo utilizzata per una forma di discredito, arrivando a, a se l'è cercata in qualche modo, eh, con una storia che invece è molto più complessa e ha dei risvolti che rimangono tuttora eh, insomma, non, non, eh, non così chiari come si è voluto invece farlo sembrare. Ok, le faccio un'ultima domanda. Eh, quanto è importante partecipare eh, a manifestazioni come Politicamente Scorretto per promuovere un film come questo e se avete intenzione di farne altre di collaborazioni di questo tipo con eventi appunto come questo qui che è fatto a Casalecchio che ormai si fa da oltre 17 anni, l'anno prossimo diventa maggiorenne. Ma io credo che eh, sicuramente eh, la mia generazione eh, è cresciuta all'interno delle proiezioni, dei cicli di cineclub, io sono stato, eh, ho avuto per quasi 30 anni una sala a Parma e se, se devo essere in qualche modo, se, se trovo una definizione che in qualche modo racconta quello che faccio è la definizione di operatore culturale, come intendeva Zavattini. Quindi sicuramente occasioni di incontro dal vivo in cui le persone possono discutere di argomenti importanti e confrontarsi con testimoni che vengono eh, dal mondo civile e che in qualche modo arricchiscono la comunità e il territorio è una cosa che eh, penso abbia un'importanza fondamentale e Sempre di più, dato che in qualche modo anche il cinema nelle sale ha un, ha un esito inferiore a quello che c'era un tempo e eh, molti produttori rivolgono le proprie opere direttamente in televisione o sulle piattaforme. Eh, però è logico che l'importanza di vedere un film al cinema con gran, su grande schermo e poi poterlo con gli altri, in qualche modo, credo che... Eh, si ha un, un, un momento di arricchimento personale, sociale e civile di fondamentale importanza, quindi sicuramente Pasolini, verrà eh, cronologia di un delitto politico, verrà proiettata anche in altre occasioni eh, prossimamente, perché poi è distribuito dalla Cineteca di Bologna, ma anche come, come, come uomo penso che eh, siano preziosità che vanno preservate e semmai fortificate proprio anche in futuro. Molto bene, allora ringraziamo Andrea Gambetta per aver risposto alle nostre domande e salutiamo gli amici da casa che hanno seguito questa manifestazione. Grazie a voi.